Ciao a tutti, ben arrivati, io mi chiamo Gianfranco Andriola, vi teniamo compagnia per questo uh, primo pomeriggio, uh, parliamo di ciao a tutti, ciao Alessandra, Alessio, Fabiana, ciao, ciao a tutti, ciao Mario. E, parliamo di partecipa, parliamo di partecipa alla piattaforma a supporto delle politiche pubbliche, quindi parliamo di uh, partecipazione online, lo facciamo con un sacco di persone che ci sono molto simpatiche e che approfitto subito per ringraziare per averci raggiunto durante questa chiacchierata. Um, abbiamo parecchi interventi, quindi cercheremo di avere un ritmo piuttosto serrato. E, mh, io vedo che già siete tanti, quindi vi ringrazio non solo per aver scelto di trascorrere con noi questo pomeriggio, ma soprattutto per essere arrivati puntualissimi. Ciao Giulia. E, mh, inizio semplicemente a introdurre il seminario di oggi, quindi ci prendiamo qualche minuto di introduzione per poi passare ai contenuti veri e propri. Um, L'idea era quella di raccontarvi uh, come funziona partecipa, quindi di dargli un taglio più vicino al, al concetto di partecipazione e logica di governo aperto, non fosse so altro che eh, è la cosa che ci piace e ci interessa di più, ma anche perché ERI eh, continuerà per i prossimi giorni fino a venerdì. Siamo nella Open of Week 2022, lo dico per chi avesse seguito le passate edizioni, fino allo scorso anno si chiamava la settimana dell'amministrazione aperta, è sostanzialmente una chiamata che il Dipartimento della Funzione Pubblica che coordina le attività di Open Government Partnership in Italia fa tutte le amministrazioni italiane, per portare, che portano, iniziative, portano avanti iniziative di governo aperto e vogliono in qualche modo raccontarle un po' come stiamo facendo noi qui questo pomeriggio eh, verso, verso tutte le persone e quindi ci interessa come, come ogni anno cerchiamo di presidiarle al meglio come staff di Dipartimento della Funzione Pubblica come staff Open Gov, quindi Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez che collabora con il Dipartimento su queste attività abbiamo previsto un calendario piuttosto fitto di eventi considerate che ce ne sono almeno due al giorno ogni giorno per tutti i cinque giorni della settimana trovate tutte le informazioni su in questo momento sul nostro sito di progetto che è open.gov questa è la news che più o meno raccoglie tutte le iniziative ma comunque potete navigare nel calendario una sezione dedicata e trovare sia le iniziative portate avanti da progetto che le iniziative eh, promosse da tutte le altre amministrazioni. Approfitto anche per dirvi che non è una uh, iniziativa soltanto italiana cioè in questo momento se dica vi darò un'occhiata agli hashtag di riferimento su Twitter, vi renderete conto che più o meno in tutto il mondo avvengono iniziative del tutto simili a questa, ci fa particolarmente piacere esserne coinvolti, ci fa particolarmente piacere che questi temi vengano portati avanti in maniera così, così larga e così variegata soprattutto, però una delle cose più divertenti dell'Open Go Week e proprio come ci si rende conto come i temi del governo aperto sono declinati in maniera molto diversa da amministrazione a amministrazione, da, da, da Uh, nazione a nazione ci sono delle cose molto interessanti che eh, dando un'occhiata al sito di Open Go Week potete potete vedere è veramente molto interessante. Mentre venendo al, al webinar di questo pomeriggio, noi, la nostra idea è quella di raccontare partecipa partecipa è una piattaforma di partecipazione pubblica adesso vi racconto un po' meglio di che cosa si tratta però l'idea è quella appunto di essere uh, di, di creare un luogo un luogo di scambio di dialogo che sia funzionale che sia di supporto all'implementazione alla progettazione all'implementazione all'esecuzione delle politiche pubbliche e abbiamo pensato di farlo in un'oretta quindi cercando di essere quanto più rapidi possibile secondo questa scaletta cioè dopo queste mie introduzioni io provo un attimo a raccontarvi di che cosa si tratta com'è la piattaforma. Forma, come funziona insomma, un intervento assolutamente introduttivo uh, successivamente appena dopo il mio intervento carolina ci racconta la, una delle consultazioni avviate da un po' di tempo a questa parte e che in conclusione tra oggi tra domani, a qualche giorno che è la consultazione facciamo semplice l'italia uh, dopo mara Cossu del mite ci racconta partecipa come luogo di dialogo e sperimentazione in realtà il mite adesso mara ve lo racconto molto meglio di come potrei fare io ha eh, portato avanti un progetto di un processo di coprogettazione dello spazio che è eh, arrivato su partecipa ne ha un po' cambiato la forma quindi è una delle novità più interessanti accadute alla piattaforma nell'ultimo periodo e Mara ve lo racconta certamente meglio di me eh, Giulia Bertone di Pares invece prov con Giulia proviamo a Giulia abbiamo chiesto di provare a ragionare un po' sulla base della sua esperienza su cosa sono le cose più interessanti quali potrebbero essere i margini di miglioramento quali possa essere uh, il rapporto ambiguo che c'è in alcuni casi tra tecnologia e metodologia, soprattutto nel caso di uh, iniziative di partecipazione. Quindi Giulia proverà ad addentrarsi un po' in questi, in questi temi. E infine Elisa Barbagiovanni uh, del Dipartimento della Funzione Pubblica che segue queste attività per il Dipartimento. Ci racconta nell'intervento conclusivo le evoluzioni della piattaforma Partecipa perché noi tendiamo a considerarci sempre un po' in beta in sperimentazione, però in realtà. Uh, facciamo il punto ogni tot e grazie all'aiuto di Elisa proviamo a capire qual è la direzione che sta prendendo che vorremmo far prendere la piattaforma di qui in avanti uh, ne approfitto per ricordare a tutti che uh, la visita registrati attraverso questa pagina di 20PA uh, questa come tutti come tutti come la maggior parte degli eventi di 20, che, che avvengono su 20PA uh, questa pagina non solo ci aiuta a uh, rappresentare a raccontare e a permettere di iscrivervi all'evento ma diventa anche un po' il luogo in cui fare il punto una volta che il webinar si è concluso. Quindi di qui è un po', domani mattina al massimo, su questa stessa pagina ci trovate la registrazione integrale di, di questo evento, ci trovate tutte le slide dei nostri relatori, sarà la stessa pagina su cui finirete dopo aver ricevuto la mail che attesta la vostra iscrizione a questo seminario. Invece andando, arrivando un po' più a dentro quello che è il mio intervento, cioè l'intervento introduttivo della chiacchierata, guardiamo un attimo come sta funzionando, cos'è e come funziona la piattaforma Partecipa. E' questa qui, questa è l'home page, sostanzialmente si tratta di una piattaforma di partecipazione pubblica, sostanzialmente qui su Partecipa ci sono una serie di spazi partecipativi, adesso vedremo meglio di che cosa si tratta, attivati da pubblica amministrazione centrale solo pubblica amministrazione centrale perché l'identità, il taglio redazionale, se volete, della piattaforma è stato questo sin da principio cioè permettere a qualunque pubblica amministrazione eh, centrale di attivare processi partecipativi attivare, sperimentare, in alcuni casi sono, ci sono molte amministrazioni che hanno, eh, si sono affacciate per la prima volta al tema della partecipazione grazie a una consultazione su partecipa, questa cosa ci fa particolarmente piacere perché da un lato eh, diciamo la piattaforma ha una funzione di Servizio, ma dall'altro anche una funzione di divulgazione, di diffusione di culturale del tema della partecipazione, sempre visto in logica di governo aperto. Um, due cenni storici: in realtà inizia a avere qualche anno, nel senso che la piattaforma, così com'è è stata lanciata il 5 dicembre del 2019, eh, nell'ambito dello scorso piano nazionale di eh, governo aperto del quarto. E il quarto piano nazionale di government che si è concluso appunto tempo fa. Okay. E, um, uh, si è concluso poco tempo fa e um, tra le varie attività ne aveva una dedicata alla partecipazione pubblica, um, uno dei prodotti era appunto la piattaforma partecipa, un altro erano le linee guida per la consultazione pubblica e un altro consultazioni.gov.it che è il portale nazionale che raccoglie le consultazioni. Uh, la piattaforma, come vi dicevo, è stata sviluppata nell'ambito del quarto piano nazionale per il governo aperto in questo momento siamo nel quinto quindi questo piano si è concluso e siamo passati al successivo che peraltro è stato discusso anche uh, attraverso la piattaforma partecipa quindi um, in qualche maniera partecipa, segue le attività del dipartimento della funzione pubblica uh, su, su tutto quello che riguarda il governo aperto e fa da supporto alle definizioni di questa politica pubblica um, due cenni tecnici uh, la piattaforma è sviluppata e basata su una versione del software Desidim. Desidim, brevissimo inciso, è una piattaforma sviluppata dalla Municipalità di Barcellona nell'ambito di un Horizon, quindi un progetto europeo eh, già qualche anno fa. Uh, la piattaforma, proprio perché è sviluppata all'interno di, di un bando pubblico, è eh, open source, è mantenuta dalla municipalità di Barcellona, quantomeno il gruppo risiede soprattutto lì, però come ogni progetto open source è, aliment è alimentata da vari gruppi di lavoro in giro per il mondo. Ha delle caratteristiche peculiari, che sono le cose che in qualche maniera ci hanno orientato verso questo software, nel momento in cui abbiamo deciso di fare una valutazione su quali potessero essere i software migliori per alimentare una, una piattaforma di partecipazione pubblica come partecipa, eh, probabilmente la caratteristica peculiare, la cosa che ce l'ha fatto, che c'è in qualche maniera, l'aspetto che ci ha sedotto di più del, del software d'esidem è il fatto di poter essere estremamente modulare, nel senso che la piattaforma consente di immaginare spazi e percorsi di partecipazione attraverso delle componenti che possono essere montate a seconda di quelle che sono le esigenze di partecipazione quindi in questo momento anche scorrendo le consultazioni sul partecipa, vi renderete conto che eh, a seconda di quella che è la necessità a seconda di quello che è il feedback che le pubbliche amministrazioni intendono ottenere dagli utenti eh, si utilizzano sistemi diversi, strumenti diversi magari li vediamo un po' meglio nel dettaglio quantomeno ne avrete idea guardando le presentazioni successivamente L'altra cosa invece centrale per quello che riguarda Desidem è una forte aderenza al GDPR, al regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, soprattutto alla logica di uh, privacy by default e by design e al cosiddetto principio di minimizzazione. Tendenzialmente uh, Desidem chiede agli utenti soltanto qualche informazione assolutamente basica come nome, cognome, indirizzo mail e, e uh, nickname che è indispensabile per tracciare gli utenti nel momento in cui partecipano eh, gli elementi dello spazio partecipativo uh, in questo senso intendo tutte quelle due, tre quattro cose indispensabili per qualunque processo partecipativo attivato sulla piattaforma partecipa eh, ho preso una consultazione esempio che è questa qui che si è conclusa qualche tempo fa verso il nuovo piano nazionale per la famiglia dove in questo caso i colleghi del dipartimento per le politiche della famiglia dovevano Immaginare stavano progettando una politica pubblica, quindi partecipano nel loro caso è servito a raccogliere il punto, un punto di vista esterno su una politica che stavano, eh, in quel momento, era in oggetto di dibattito e sarebbe stata approvata con legge. Eh, in questo caso c'è. Per questa consultazione e per tutte le consultazioni attivate su partecipa una home page della consultazione cioè una pagina che racconta in maniera sostanzialmente abbastanza breve una cartella una cartella e mezzo di che cosa si tratta le ragioni per cui un utente dovrebbe partecipare i riferimenti principali dell'amministrazione che, che la promossa altro elemento caratteristico sono le cosiddette fasi cioè ehm, partecipa immagina i processi di partecipazione appunto come processi cioè come ehm, che si sviluppano nel tempo e che possono avere obiettivi diversi a seconda della fase in cui eh, sono articolati eh, anche qui è una caratteristica eh, certa, e questo è uno di quei casi in cui metodologia e tecnologia in qualche maniera si incrociano, cioè eh, metodologicamente è opportuno che le consultazioni abbiano momenti diversi a seconda di quello che è il feed che, del modo in cui vogliono costruire il feedback, le istanze e le proposte dei partecipanti. Allo stesso modo la piattaforma associa in maniera univoca ogni elemento particolare alla fase in cui è portato avanti. Per elemento partecipativo intendo quest'altra caratteristica tipica di ogni consultazione che si svolge su partecipa cioè il modulo attraverso cui avviene l'interazione. Eh, in questo caso erano e si trattava di una consultazione a proposta, quindi tutti gli utenti, dopo aver fatto login, potevano candidare la propria proposta e ehm, raccontare la propria istanza, la propria storia, il proprio punto di vista. In altri casi abbiamo scelto di utilizzare un, altri moduli, ad esempio il modulo questionario in altri casi ancora abbiamo utilizzato il modulo testo commentabile eh, la cosa interessante l'aspetto più interessante è che tutti questi moduli sono estremamente scalabili nel senso che la singola proposta può avere ad esempio un limite di caratteri può consentire gli allegati può consentire di essere votata può ehm, essere alimentata dai commenti di altri utenti tutto questo quest insieme di cose, Desidem come software e partecipa come piattaforma, lo fanno in maniera abbastanza agevole in fase di progettazione, quindi diventa comodo per un'amministrazione immaginare un processo partecipativo anche piuttosto articolato. Altro elemento caratteristico di ogni consultazione su partecipa è il report. Il Report finale sostanzialmente si fa il punto di quello che è successo durante tutto il processo partecipativo e potete immaginarlo come un momento di... Uh, certamente di trasparenza certamente di accountability dell'intero processo decisionale che in qualche maniera è tracciato attraverso la consultazione che si svolge su più partecipa ma anche un po' come un momento di apprendimento collettivo in cui uh, l'amministrazione tira un po' le somme di tutto quello che è avvenuto di tutte le stanze, i punti di vista, i feedback dei partecipanti alla consultazione e le rende come patrimonio comune chiaramente tutti i report sono assolutamente disponibili e scaricabili dalla piattaforma partecipa Uh, questo per raccontarvi più o meno come funziona, cosa intendiamo per processo partecipativo attivato su partecipa, andiamo un po' più nello specifico, cerco di andare quanto più rapidamente possibile, provo a raccontarvi come funziona invece attraverso questo grafico, nel senso che Partecipa a una piattaforma gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica eh, promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e riforme istituzionali, noi come Format cerchiamo di dare una mano e sostanzialmente la sequenza è questa qui cioè una pubblica amministrazione interessata a promuovere il proprio processo partecipativo su partecipa, invia una richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica, a quel punto noi come gruppo di lavoro, più o meno le persone che vedete coinvolte in questo webinar, cioè io, Sabrina, Elisa, proviamo a farci una chiacchiera, una ragionata con l'amministrazione che, come vi dicevo prima, magari è la prima volta, è la, la prima volta che progetto un processo partecipativo, quindi ha un'idea cioè un abbastanza precisa di quello che può essere l'esito, però dal momento della prima volta è un po' più, è un po' meno eh, focalizzata su, su come ottenerlo, quindi c'è una fase di coprogettazione che tendenzialmente facciamo a quattro mani, noi come Formex Dipartimento Funzione Pubblica e Pubblica Amministrazione che sta promuovendo il percorso partecipativo e a quel punto proviamo a unire tecnologia e metodologia ancora una volta cercare di disegnare uno spazio partecipativo quanto più funzionale possibile. Eh, successivamente, una volta che tutto funziona e che è chiaro come deve funzionare la consultazione parte viene resa pubblica eh, quindi c'è un lancio in cui in questo caso il uh, contributo più grosso è appunto quello della promozione cioè rendere noto il fatto che questa consultazione è partita una volta che la consultazione si conclude eh, sempre il lato nostro estraia, concludiamo, cioè spegniamo tutto quello che c'è da spegnere, estraiamo i dati eh, che gli utenti hanno generato attraverso il proprio contributo, lo restituiamo alla pubblica amministrazione e arriviamo alla definizione di quel report finale che vi mostravo prima, cioè uh, un documento che è sostanzialmente sviluppato in tre parti, cioè in una prima parte si fa un po' il punto di tutto quello che è successo, una seconda parte si guarda la consultazione in maniera un po' più analitica, cioè si danno numeri puntuali su tutto quello che è avvenuto e infine la terza parte, se volete quella più interessante e sostanziosa, in cui una pubblica amministrazione conclama quello che ha preso, cioè quale sarà l'impatto sulla decisione dei contributi arrivati attraverso la piattaforma partecipa più o meno sono questi i passaggi che contraddistinguono ogni consultazione che si è avviata finora su, su partecipa. In realtà sono state 24 considerate che se andate sull'home page di partecipa non trovate proprio questo numero perché alcune consultazioni sono private quindi rivolte a un determinato numero di utenti quindi non tutti vedono tutto però di base eh, fidatevi sono state 24 finora attivate da 9 amministrazioni diverse come vedete è abbastanza variegato eh, funzione pubblica, trasformazione di Digitale, Ministero per la Cultura, insomma ne abbiamo avuto un bel po' eh, e ancora una volta, al lato nostro, vi lascio immaginare quanto possa essere eh, faticoso e interessante allo stesso tempo immaginare spazi partecipativi per soggetti che hanno obiettivi molto molto diversi l'uno dall'altro, quindi su questo probabilmente dal mio punto di vista è una delle caratteristiche più interessanti della piattaforma, questo fatto di riuscire ad adattarsi di volta in volta a esigenze molto diverse l'una dall'altra. Um, guardando invece un po' più all'Analytics, più o meno è una piattaforma non fa tantissimi accessi, nel senso che più o meno siamo su 10.000 accessi mese, non sono proprio tantissimi, però come vedete in questo grafico, chiaramente i picchi corrispondono ai lanci, cioè nel momento in cui l'amministrazione lancia una nuova, una nuova consultazione, il numero di utenti che accede è molto molto ampio. Altra caratteristica interessante a mio avviso di questo sito guardandolo dal punto di vista degli analytics lo vedete sul sistema operativo utilizzato che la maggior parte degli utenti a differenza di quello che avviene con la stragrande maggioranza dei siti web accedono da desktop nel senso è un sito su cui gli utenti accedono per metterci mano per lavorarci in qualche modo quindi molti non navigano dal cellulare per informarsi ma molti molti utenti lo navigano da, da, da computer proprio perché ci devono mettere mano e quindi eh, è un po' eh, è un po' diverso guardiamo invece in conclusione del mio intervento come gli utenti interagiscono con la piattaforma partecipa anche qui parto da un po' di dati per raccontarvi com'è che funziona considerate che finora abbiamo sulla piattaforma partecipa 29.000 utenti iscritti sono parecchi sono parecchi anche perché avendo avuto amministrazioni molto diverse l'una dall'altra accade che ci siano degli utenti che si registrano una prima poi magari eh, non tornano a frequentare la piattaforma solo più avanti insomma nel corso del tempo abbiamo raccolto molto molti adesioni ed è una cosa particolarmente interessante che ci fa molto piacere gli utenti al momento hanno generato sulla piattaforma un migliaio di proposte, sono tante, nel senso che a seconda di, di consultazioni diverse sono arrivate parecchie proposte e quindi ancora una volta ci piace rimarcare l'aspetto di dialogo tra amministrazione e cittadini sulla piattaforma partecipa. Queste proposte hanno avuto 14.000 voti, che è uno strumento di interazione che mette a disposizione la piattaforma, e circa 700 commenti. Quindi ancora una volta per dirvi come è interessante che il dialogo avvenga sia in maniera verticale tra amministrazione e cittadini che in maniera orizzontale, in alcuni casi, tra gli stessi utenti, delle, gli utenti della stessa un altro componente partecipativo attivato su, attivabile su partecipa sono i questionari, ne sono stati compilati al momento 4.500, è una modalità eh, abbastanza diversa di interazione dei cittadini con la piattaforma, però di base più o meno queste sono tutte le interazioni che sono venute in questo momento sulla piattaforma partecipa. E invece forse ancora più interessante, almeno dal mio punto di vista, è vedere come gli utenti eh, utilizzano la piattaforma. Nel nel senso, come vi dicevo prima per principio GDPR, per principio di minimizzazione, noi possiamo vedere i dati eh, consultazione per consultazione. Quindi ne ho presa una particolarmente rappresentativa per darvi un po' il mood, il, il, so, le, le modalità con cui gli utenti eh, interagiscono con la piattaforma. Questo è un percorso abbastanza tipico. Qui vedete il numero di proposte che sono arrivate su questa consultazione che era verso una piena inclusione delle persone con disabilità e vedete, succede praticamente sempre che la maggior parte degli utenti tendono a interagire con la, con la, con la consultazione nell'ultima settimana, insomma, nel, cioè uno tende a rimandare, a procrastinare l'invio del proprio contributo, salvo poi ricordarsi che sta scadendo e quindi c'è cioè, cioè, come succede a tutti, insomma, più o meno come, come, quando è una consegna. E ugualmente interessante invece è il momento in cui gli utenti scelgono di partecipare, cioè si siedono davanti al computer e ehm, inviano la loro proposta. Uh, curiosamente avviene soprattutto di sabato e di domenica, questo per dirvi che tendenzialmente chi partecipa alle consultazioni lo fa in qualche maniera anche mosso da un senso civico di, di, di volontà di partecipazione, quindi al di fuori dell'orario di lavoro, uh, mentre più in basso vedete una mappa di calore chiamata in questo modo con gli orari della giornata e potete vedere quando è che arrivano la maggior parte delle, delle proposte. Anche qui è curioso che ci siano persone che evidentemente soffrono di insonnia che alle 4 del mattino piuttosto che alle 11 di sera si mettono a scrivere vere proposte su partecipa però questo per darvi un'idea di quanto uh, di come viene utilizzata la piattaforma anche al da parte degli utenti e, e attraverso quali modalità poi si arriva a quel report finale si arriva a generare dei, dei contributi da parte degli utenti detto questo io credo di aver finito questa parte iniziale vi Ri, ringrazio ancora una volta tutti per questo per questa chiacchierata passo la parola a Carolina aspetta Carolina che con, interrompo la mia condivisione così tu di Far partire la tua e poi schiaccio sì. il microfono. Ti sentiamo. Sì, buongiorno a tutti. Eh, ti ringrazio Gianfranco per la parola. E, allora sto provando a condividere. Voi vedete, vero? No, in questo momento non vediamo ancora. Ok. Guarda il tasto e condividi schermo con l'inverde, Perfetto, perfetto. Eccoci Mi qui. Tutto a ok, aspettate che ho il doppio schermo e quindi è meglio. Allora, io ti ringrazio, Gianfranco. Ok. Eh, okay. Eh, sì, sì, lancio tutto schermo. Eh, sei in vista relatore, però, quindi mm. vediamo un tutto schermo dal tuo punto di vista. Forse stai lanciando su uno schermo là. Guarda, se vuoi puoi anche proiettarla uh, senza lanciarla, così vediamo l'intorno, però comunque vediamo le slide. Ok. Mi dispiace per questo contrattempo. Chiaramente, noi abbiamo fatto <ride> prove 5 minuti prima della cosa e funzionava perfettamente. È, è andata bene, forse ecco. Provo di rispondere. nuovo. Sì, ecco, Vado, sì. Poi Ora anche va meglio. Ora va meglio o piuttosto, forse puoi anche lasciarla più o meno così o togliere qualcosa, tanto è più o meno credo si legga. E vabbè, mi dispiace, okay. era andata bene la prima, <ride> era andata bene eh, questa. Però l'importante è che si veda. Allora, innanzitutto io ringrazio e presento eh, una consultazione che, come eh, diceva Gianfranco, eh, è eh, in corso sulla piattaforma Partecipa, si chiama eh, Facciamo Semplice in Italia. Eh, si tratta di una eh, consultazione che in realtà eh, è sulla piattaforma da tre mesi. In sostanza è partita il 18 febbraio e scadrà proprio al 19, il, il 18 maggio. Quindi le persone hanno la possibilità di parteciparvi fino a domani. Eh, come... Eh, di cosa tratta partecipa? Eh, innanzitutto eh, di semplificazione amministrativa, no? cioè di cosa tratta la consultazione, scusatemi, facciamo semplice l'Italia, ossia di semplificazione amministrativa. Si tratta di una consultazione pubblica ehm, che eh, non, non è su una specifica politica, ma on, su un eh, ampio, ampio e trasversale ehm, tema di eh, semplificazione amministrativa, eh, è richiesto l'intervento di tutti quanti abbiano a che fare con la burocrazia, quindi immaginatevi praticamente ciascuno di noi eh, e l'obiettivo è proprio di ascoltare soprattutto singoli, singoli cittadini, singole imprese, singoli dipendenti pubblici. Eh, la consultazione è stata eh, progettata eh, e, mh, e lanciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e in particolare dall'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione, che è un ufficio che all'interno del Dipartimento della Funzione Pubblica si occupa da ormai tantissimi anni di provare a semplificare, a snellire la burocrazia. In particolare questa iniziativa è gestita anche in collaborazione con un progetto PON del Formez che si chiama Delivery Unit Nazionale di cui Uh, io stessa faccio parte. Um, in, um, in sostanza, um, questa è la consultazione pubblica. Facciamo semplice in Italia. È uno degli strumenti uh, che l'ufficio sta utilizzando per poter arrivare uh, a raggiungere un obiettivo molto ambizioso, fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è quello di semplificare 600 procedure. Um, entro il 2026 eh, è un, un obiettivo tanto ambizioso con una prima eh, tappa fissata al 2024 per la semplificazione delle prime 200 procedure quindi eh, tra i tanti strumenti a disposizione dell'ufficio de, dell eh, questa consultazione pubblica è stata eh, soprattutto lanciata per arrivare a eh, tastare un po' il polso del paese sul tema delle procedure burocratiche. In particolare, infatti, la eh, consultazione pubblica è uno strumento che, mh, devo dire, e parto da un dato storico, l'ufficio per la semplificazione e sburocratizzazione eh, utilizza eh, da, da, da sempre, nel senso che la prima consultazione, come eh, vedete eh, nel quadro eh, in basso, vi ho, vi ho fatto un po' un elenco delle consu delle consultazioni svolte dall'ufficio eh, nel corso di di questi anni la prima consultazione è stata fatta nel 2007 eh, c'erano allora i piani annuali di semplificazione nel 2008 poi c'è stata una grande iniziativa nel 2009 burocrazia di mociuntaio eh, che appunto aveva il tema proprio di semplificazione delle, delle procedure amministrative eh, e che è durata tre anni dopodiché si sono alternate altre consultazioni una consultazione dedicata ai dipendenti pubblici, un'altra consultazione eh, anche questa che ha riscosso molto successo che è eh, 100 procedure da semplificare nel 2013 e poi infine un nuovo ciclo di consultazioni legato all'agenda per la semplificazione a partire eh, dal 2015 fino al 2020 con Semplifichiamo eh, che è stata la prima consultazione che ha sfruttato la piattaforma Partecipa proprio al suo lancio era una delle, delle consultazioni presenti al lancio e poi in ultimo questa è in corso che facciamo semplice in Italia eh, vi ho fatto la carrellata per dire che la consultazione eh, pubblica è da sempre è stato utilizzato a sostegno delle politiche di semplificazione, un'idea un che viene dalla, anche dalla, dalla Commissione europea, comunque che ha una, un respiro europeo. Eh, e, ehm, perché viene utilizzata la consultazione pubblica? Eh, direi che, che la consultazione dà due valori aggiunti alla semplificazione. Innanzitutto consente di, ehm, cioè di, eh, come dicevo prima, stare il polso al paese, ossia di capire dove sono le complicazioni più fastidiose in un determinato momento eh, io ho avuto la fortuna di seguire molte di queste consultazioni e vi assicuro nel, nel corso del tempo il sentire eh, delle persone che rispondono si modifica perché si modifica il paese si modifica anche la sensibilità ehm, dei cittadini verso la pubblica amministrazione eh, e ehm, questo significa che eh, utilizzare la consultazione pubblica per più volte nel corso del tempo è servito all'ufficio per, per la semplificazione per capire dove stavano andando le esigenze del paese nel corso di tutti questi anni um, un, uh, un altro um, aspetto uh, interessante è uh, cercare di capire um, anche um, le esperienze del singolo cittadino uh, ossia um, esistono tanti strumenti di coinvolgimento e di ascolto ovviamente anche uh, dal vivo uh, delle, degli esperti di settore, delle associazioni associazioni rappresentative che si affiancano in genere alla consultazione pubblica e ognuno di questi strumenti, cioè di questi metodi ehm, consente di avere un ritorno informativo diverso. La consultazione pubblica consente di avere un ritorno informativo su quelle che sono le esigenze eh, di persone comuni solitamente, cioè di persone che eh, non possono avere voce eh, nelle politiche pubbliche ma riescono a ottenerla quando partecipano appunto soprattutto attraverso eh, le consultazioni pubbliche. Quindi eh, il valore aggiunto eh, direi che eh, c'è, c'è sempre stato e quindi eh, si conferma la consultazione è uno strumento che eh, viene molto utilizzato per la semplificazione eh, e in particolare questa iniziativa ehm, ha dietro l'esigenza dell'ufficio ha um, dietro due bisogni dell'ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione al di là del raggiungimento dell'obiettivo e delle 600 procedure il primo bisogno è capire appunto quali sono Attualmente in questo momento le procedure più ritanti, noi siamo in un contesto storico particolare, appunto c'è cioè bisogno di, ehm, di, di, di portare avanti il paese, eh, di portarlo via dalla crisi e quindi eh, dobbiamo capire dove sono i polli di bottiglia, i procedimenti molto complessi che impediscono di fare imprese oppure impediscono ai cittadini di dedicarsi a ciò che eh, è importante nella loro quotidianità. E quindi bisogna ehm, capire eh, dove sono le esigenze di semplificazione e dove, sono, dove si annidano le eh, criticità eh, principali, eh, quindi procedure e, cri e criticità di queste procedure, quindi l'esigenza di entrare proprio nel dettaglio di cosa non va attualmente nella burocrazia. E una seconda esigenza è raccogliere idee, idee di semplificazione che non siano idee teoriche che rischiano di rimanere sulla carta, eh, di, non di non riuscire ad essere eh, adeguatamente attuate oppure di mh, trasformarsi poi nella prassi, servono idee concrete che eh, riescano a, ehm, a, dunque a fare leva sull'esperienza quotidiana eh, di utenti dell'amministrazione, considerabili come appunto singoli cittadini, singole imprese, professionisti, ma anche operatori, chi conosce e maneggia le procedure e sa eh, dove si possono annidare eh, i problemi e come si potrebbero risolvere, oppure che li hanno già risolti e vogliono condividere la propria esperienza. Eh, il... Eh, noi abbiamo fatto una scelta, ora come diceva Gianfranco, la piattaforma dà a disposizione diversi possibili eh, strumenti. Eh, noi abbiamo fatto una scelta di, ehm, di utilizzo di quattro questionari. Eh, la piattaforma ci ha consentito di, ehm, di, di aprire quattro, con, eh, quattro questionari contemporaneamente eh, ognuno è dedicato a una, un particolare target, inteso eh, come destinatario, no? tipologia di destinatario. Eh, C'è un questionario dedicato ai cittadini, questionario dedicato a imprese e professionisti, questionario de dedicato invece ai dipendenti pubblici e questionario dedicato invece cioè, alle pubbliche amministrazioni, intese proprio come organizzazioni perché ehm, eh, abbiamo scelto di, eh, di fare quattro questionari diversi, perché tra di loro sono per appunto diversi. Ora... Um, stiamo parlando tecnicamente della piattaforma, la piattaforma consente di sviluppare diversi tipi di domande, come, cioè, come, come succede con i tool di, appunto, di costruzione dei questionari, quindi eh, domande a risposta chiusa domande a risposta aperta e noi avevamo l'esigenza di eh, chiedere cose diverse a eh, persone diverse che hanno anche ehm, un tipo di approccio alla burocrazia diversa e che eh, possono dare informazioni e dati eh, differenti. Eh, vi faccio solo l'esempio della differenza che ci può essere tra un'impresa, quindi da un, un approccio, un punto di vista di una singola impresa, e l'approccio, il punto di vista invece della, di un dipendente pubblico. Eh, quindi i questionari sono stati proprio stesi eh, in modo diverso per, singolo, per singola categoria. Eh, io qui vi mostro, se, ehm, se riuscite a vederlo, eh, un questionario dedicato ai cittadini eh, che eh, vedete, ehm, richiede per esempio di eh, spiegare eh, in breve quale sia l'oggetto della, della segnalazione eh, con, una risposta, con una domanda risposta aperta. Poi seguono una serie di domande risposta chiusa che sono molto utili per la semplificazione nell'ambito della semplificazione perché consentono un po' di, ehm, di capire di che cosa sta parlando no? eh, chi partecipa eh, ossia di eh, chiedergli per esempio a quale evento eh, di vita fa riferimento la, la segnalazione che si sta inviando eh, capirete che la, la semplificazione riguarda tutti i settori di regolazione quindi si va dal pagare le tasse a ottenere un certificato anagrafico frequentare la scuola eh, affrontare un processo eh, oppure avere a che fare con la propria disabilità o con ehm, eh, la propria salute. Eh, ed è necessario in questo caso. Ehm, Almeno l'esperienza ci, ci ha dimostrato che eh, è importante eh, dare delle categorie che poi servono eh, a, ehm, a distinguere le, le osservazioni che arrivano l'una dalle altre, insomma, per gruppi tematici. Eh, e poi eh, dopo risposte chiuse per categorizzare, appunto, la segnalazione, serve dare spazio almeno mh, quello, quello serviva eh, in questo momento dare spazio all'innovazione um, all sia alla descrizione accurata del problema uh, che si è incontrato avendo a che fare con la burocrazia e uh, la descrizione accurata della proposta che si vuole fare e in questo abbiamo utilizzato uh, le domande a risposta aperta che ci offriva la piattaforma um, in um, ogni questionario come vi dicevo è diverso dall'altro uh, c'è ancora uh, modo appunto di navigarli o di partecipare se siete interessati eh, e ovviamente per esempio per i dipendenti pubblici eh, c'è la domanda eh, sulla normativa di riferimento sulla, sulla esistenza o meno di best practice riguardo a una specifica segnalazione per dirvi una domanda che invece non c'è nelle imprese in cui Mm, eh, c'è cioè un pochino più attenzione eh, verso l'anagrafica, eh, io qui vi ho ehm, nella parte sinistra vi ho eh, elencato la struttura, cioè gli elementi comuni eh, dei questionari ehm, che ora sono sulla, sulla piattaforma. Entro un po' nel merito, insomma, per, per entrare anche nella metodologia che abbiamo utilizzato. Ecco, quindi settore ambito di riferimento, come dicevo prima, problematica descritta con un campo aperto, tipo di problematica risposta chiusa, proposta eh, un campo aperto, e poi ruolo. Della digitalizzazione e come vi accennavo un'anagrafica. Anche l'anagrafica è particolarmente importante per la semplificazione, perché, um, in un'ottica, eh, senza scendere troppo nel dettaglio, di eh, necessità che gli adempimenti siano proporzionati, per esempio, alla dimensione dell'impresa o al rischio. E quindi è importante capire se chi scrive come impresa scrive come impresa grande oppure piccola. È importante capire la regione. Di appartenenza dell'impresa perché a volte la normativa su molti aspetti cambia di regione in regione, a volte di comune in comune. E quindi bisogna scendere nel dettaglio di queste informazioni per poter fare in modo che poi chi legge le segnalazioni che arrivano possa eh, contestualizzarle. Io direi che, mh, eh, insomma, non so se sono andata troppo veloce, però eh, mi interessa anche eh, capire quali sono le altre esperienze e le domande che eventualmente vorrete fare. Chiudo con eh, quello che ci ha offerto appunto la, la piattaforma partecipa. A parte la possibilità di scegliere il tipo di domande no? eh, nell'ottica del, del questionario, ehm, ci eh, ha dato anche la possibilità di, mh, eh, di fare eh, attenzione alla privacy, come diceva prima Gianfranco, quindi, ehm, chi legge le segnalazioni non, non riceve alcun dato dei partecipanti, se non quelli che i partecipanti scelgono di inserire nei testi, nei, nei campi alla risposta libera. Ed è uno dei motivi, eh, il fatto che, che interessa... Ehm, conoscere bene la descrizione del problema eh, e della proposta è uno dei motivi eh, per cui eh, nel tempo l'ufficio eh, per la semplificazione ha sempre utilizzato il questionario e non le proposte per esempio in chiaro perché le persone descrivendo i propri problemi con la burocrazia o eh, dando le proprie proposte ehm, potrebbero dare anche molti dati personali su temi eh, anche particolari eh, e quindi eh, l'uso del questionario eh, sia per gli aspetti di contestualizzazione sia per gli aspetti di tutela della privacy è stato, ehm, è stato riconfermato e ehm, su questo io ehm, avrei finito, interrompo la condivisione e vi ringrazio non so se sono eh, le domande eventualmente alla fine dell'intervento. Carolina, grazie mille. Nel frattempo chiedo a Mara di lanciare la sua di presentazione, aprire il microfono e approfitto ancora una volta per ringraziarti, soprattutto ancora una volta per, dare, eh, per tornare sugli elementi della piattaforma, come rilanciando come diceva Carolina un attimo fa, vedete l'impostazione qua, cioè alla piattaforma non interessa chi... Espone il proprio contributo. Interessa il contributo, quindi, dal punto di vista della privacy, tutte quelle informazioni semplicemente non vengono registrate. Non ci interessa, cioè, non è nella logica della partecipazione dare un nome e cognome a chi ha postato un questionario piuttosto che una proposta. La cosa che interessa è che la proposta e il questionario possano essere quanto più aderenti, cioè, quantomeno possano avere una forma quanto più aderente possibile a quelle che sono le necessità della, della consultazione. A te, Mara. Grazie molte Gianfranco, grazie molte a tutti per questa possibilità di confronto e di, e di discussione che fa sempre molto bene e grazie soprattutto per tutto il lavoro fatto che io proverò al contrario di come diceva prima Gianfranco, probabilmente in maniera un po' poco efficace dal punto di vista della piattaforma ma girato diciamo, dall'utilità che questo progetto ha per noi che è fondamentale, quindi diciamo, mi auguro di non omettere nessun elemento fondamentale nelle, nelle, nelle funzionalità di partecipa. E, la prima questione è, perdonatemi, però davvero è un ringraziamento non formale perché questo progetto mettendo insieme il Dipartimento per la Funzione Pubblica e il Ministero per la Transizione Ecologica anche grazie al lavoro incredibile del Formez ci ha veramente consentito di fare un passo avanti notevole in una, eh, in una direzione che non è legata eh, soltanto diciamo alle logiche di consultazione come un po' è nata in molti dei processi che sono stati strutturati su Partecipa sono in qualche modo rivolti ma adesso provo a raccontarvi il perché fa parte di un processo di partecipazione molto ampia e incrementale con il quale diciamo, abbiamo chiesto un enorme sforzo ai nostri, ai nostri partner per riuscire a eh, sperimentare e anche diciamo eh, provare a tirare fino al possibile le funzionalità della piattaforma e l'esperienza che si poteva in qualche modo costruire insieme. Parto dall'oggetto, è una politica pubblica un po' curiosa, nel senso che eh, più che una politica pubblica di settore è uno strumento di coordinamento per l'attuazione dell'agenda dell 2030 delle Nazioni Unite in Italia, stiamo parlando della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata in prima battuta nel 2017 attraverso delibera cipe dopo la firma da parte dell'italia appunto dell'agenda 2030 nel 2015 è uno strumento di coordinamento delle politiche pubbliche e degli, delle, diciamo, degli strumenti di valutazione delle politiche pubbliche quindi diciamo a un quadro costituisce un quadro strategico molto ampio, un quadro strategico diciamo fatto proprio come una struttura strategica di sostenibilità, quindi obiettivi, indicatori e strumenti di attuazione, si basa, questo è uno degli elementi più rilevanti sui quattro principi dell'agenda 2030, tra cui l'integrazione e l'inclusione, quindi le dinamiche partecipative sono connaturate a questa politica e in qualche modo nel corso eh, dal 2017 quando è stata approvata la prima volta è attualmente in fase di revisione che si completerà nel corso dei prossimi mesi e questa fase di revisione ci ha consentito attraverso il lavoro con il DFP, con il Formez e la sperimentazione della piattaforma partecipa davvero di strutturare uno spazio che adesso proverò a raccontarvi. Scusatemi, stiamo parlando nell'ambito di questa politica pubblica così ampia, di una piattaforma, non una piattaforma in senso virtuale, ma di uno spazio per la partecipazione che viene richiesto da diversi elementi normativi, sia la delibera di approvazione della strategia ma anche diverse direttive che si sono succedute per nel tempo come uno spazio di confronto permanente fra gli attori non statali, quindi soggetti della società civile e soggetti d'impresa, eh, soggetti, insomma, un universo abbastanza misto di, di, di organizzazioni un confronto permanente, deve avere visibilità e valorizzazione, deve essere uno spazio di confronto anche su questioni problematiche, quindi diciamo di relazione e gestione di eventuali problemi connessi all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Eh, la struttura, il forum è disegnato, intanto è stato disegnato insieme ad alcune delle principali organizzazioni di rete del nostro paese, è finalizzato ad accompagnare l'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile nel tempo e quindi. Quindi diciamo prevedendo dei percorsi di revisione triennale la prospettiva è quella di un lavoro costante e appunto vi dicevo prima incrementale al contempo assicurando l'accompagnamento all'attuazione ma anche costruendo uno spazio dove far emergere dimostrare e affermare i soggetti e le pratiche della sostenibilità quindi in qualche modo lavorare sulla visibilità di questi soggetti e del portato davvero rilevante che hanno nei confronti delle politiche del nostro paese e anche insomma a riconoscerli in quanto tali, puntando sulle energie sociali e, e nell'incontro nell con le politiche pubbliche. Eh, che cosa fa il forum? Sostanzialmente costruisce posizioni che eh, contribuiscono alla, alla definizione della, pro, della posizione italiana nell'ambito dei negoziati europei e internazionali, contribuisce alla definizione del rapporto annuale sull'attuazione della strategia nazionale, dà indicazioni operative sull'attuazione della strategia e nasce anche, vi dicevo, come eh, ambito in cui scambiare informazioni e promuovere azioni di networking fra le organizzazioni aderenti e fra le organizzazioni aderenti e le istituzioni, con due focus principali. Il primo è nella relazione fra gli diversi spazi e piattaforme attivate per il coinvolgimento degli attori non statali, in particolare a livello nazionale sui temi dell'agenda 2030, il forum per lo sviluppo sostenibile e il consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo e in ambito territoriale attraverso tutta una serie di azioni di accompagnamento di regioni, province autonome, e città metropolitane, nella relazione fra il forum nazionale e i fora territoriali che si sono attivati. Il forum è composto da circa 200 organizzazioni, si aderisce attraverso una scheda di adesione pubblica sul sito del MITE eh, che tenta di indagare le motivazioni dell'adesione e che quindi diciamo su questa, sulla base dell'interesse dimostrato, si capisce anche che possibilità c'è di includere l'attore all'interno del sistema di coordinamento del forum e ha un focus dedicato a, a quello che viene dedicato ai percorso giovani per la sostenibilità cioè un focus dedicato all'ascolto delle giovani generazioni e delle organizzazioni che per le giovani generazioni lavorano in quanto diciamo trasversale a tutti i gruppi di lavoro del forum. Nell'ambito del processo di revisione, quindi di costruzione della nuova strategia per lo sviluppo sostenibile che si sta chiudendo, abbiamo identificato alcuni vettori, così li chiamiamo a identificare delle condizioni abilitanti per attivare i processi di trasformazione verso la sostenibilità che l'Agenda 2030 prefigura, di cui uno, uno dei fondamentali è la partecipazione per lo sviluppo sostenibile. Lo racconto soltanto perché il ruolo del progetto pilota con, e, e di OpenGov nel disegno del vettore, quindi diciamo nel disegno delle traiettorie che in qualche modo si occuperanno nei prossimi anni, ma anche nella struttura del nuovo vettore è sostanziale. Sia dal punto di vista della mappatura, quindi diciamo un approfondimento attraverso il progetto pilota come vedremo tra poco di chi sono e che, che necessità hanno gli attori che fanno parte del forum per lo sviluppo sostenibile, dal punto di vista dell'accreditamento perché è evidente che potersi eh, confrontare e poter lavorare in un ambito come quello della piattaforma partecipi a che è fortemente accreditato e in, diciamo, eh, contraddistinto da un sistema collaborativo istituzionale molto marcato è molto rilevante per gli attori con cui lavoriamo e anche perché la piattaforma ci consente di attivare dei, dei percorsi di interazione fra il forum nazionale e quelli eh, territoriali. Andiamo al progetto pilota, è strutturato, si diceva prima, c'è una forte necessità sia di attivare le funzionalità della piattaforma ma anche di fare in modo che le amministrazioni possano eh, come dire, comprendere a fondo le possibilità che la piattaforma offre e quindi diciamo c'è stato un enorme lavoro di formazione da parte eh, del, del Dipartimento per la Funzione Pubblica accompagnato dal Formez a noi e tramite noi poi nelle prossime fasi si prevede di andare poi di allargare sia sugli attori del forum, cosa che è già stata fatta, sia sugli attori che partecipano alla rete dei tavoli territoriali che, con cui noi lavoriamo e attraverso questo progetto pilota sostanzialmente l'obiettivo del progetto era disegnare uno spazio sulla piattaforma partecipi che in qualche modo potesse ehm, andare incontro a una serie di esigenze che il forum per lo sviluppo sostenibile incontrava alla luce degli obiettivi che il forum ha e si è scelto di farlo attraverso una modalità laboratoriale molto spinta da un lato per il disegno dello spazio e dall'altro di sperimentare questo spazio che era stato disegnato attraverso dei laboratori di confronto e di co-design, sperimentarlo su un oggetto concreto. L'oggetto concreto è eh, la posizione del Forum per lo Sviluppo Sostenibile nei confronti del documento eh, di eh, rapporto volontario nazionale che l'Italia presenterà a luglio, alle Nazioni Unite nell'ambito del processo di monitoraggio dell'agenda 2030, quindi una posizione internazionale del governo italiano nell'ambito del, del foro politico di alto livello delle Nazioni Unite, per il quale il forum ha lavorato a un cosiddetto position paper che è stato redatto in prima bozza da un gruppo di elaborazione e poi, attraverso l'utilizzo della piattaforma partecipa, è stato posto all'attenzione e alla consultazione di tutti gli attori del forum il per, indipendentemente dal, da, diciamo dall'oggetto finale che poi vediamo eh, alla, alla fine dell'intervento, un po' qual è stato il livello di interazione, che secondo me è stato molto interessante, è la struttura del progetto che per noi è stato è stata assolutamente rilevante perché avendolo strutturato, intanto diciamo al contrario di come normalmente avviene per la piattaforma partecipa, noi avevamo un problema, cioè dovevamo arginare la, o comunque sia limitare la partecipazione ad un insieme di attori che avevamo identificato a priori, quindi il forum ha 200 organizzazioni partecipanti, quindi è stato necessario individuare uno per uno tutti i partecipanti per la, per la medesima organizzazione e delimitare uno spazio, il che non è esattamente nelle corde no, della piattaforma in quanto tale. Quindi questo percorso di ehm, piegatura e, e della, della piattaforma sulla base dell'esigenza specifica ha, ha fatto il paio con una serie di tappe per noi fondamentali. La prima, una survey che in qualche modo ha sollecitato di nuovo perché il forum si avvale del supporto scientifico dell'Università La Sapienza che in qualche modo ha accompagnato il suo lavoro nel tempo aveva già sottoposto una survey di valutazione ma questa ha in qualche modo finalizzato la, alla costruzione dello spazio e riuscita a tirare fuori alcune necessità che il forum esprimeva e che noi siamo riusciti in qualche sono state per noi fondamentali da intercettare nella costruzione delle prossime traiettorie di lavoro. I laboratori in sé di co-design sono stati degli ambiti e degli spazi di lavoro estremamente importanti per abilitare il forum in quanto piattaforma oltre che per riuscire a disegnare lo spazio su partecipa e quindi diciamo l'intero progetto e l'intero accompagnamento che il dipartimento e il format ci hanno, potuto, eh, ci hanno potuto regalare è stato per noi fondamentale per riposizionare e rilanciare il forum per lo sviluppo sostenibile in una prospettiva di lavoro che da settembre in poi sarà anche grazie allo spazio disegnato sulla piattaforma completamente rinnovato. Ehm, quali sono gli ambiti che in qualche modo sono emersi dal progetto pilota attraverso la survey, attraverso i laboratori e la reportistica collegata? Tutta una serie di elementi che eh, in qualche modo conoscevamo ma che sono emersi con molta chiarezza eh, alcuni di questi invece non ce li aspettavamo, cioè la, il, il fatto che eh, tendenzialmente si è riconosciuto il forum come un elemento di prospettiva e una piattaforma che riesca a tenere insieme e a gestire la complessità delle polisi rispetto allo sviluppo sostenibile, noi lo davamo per scontato, ma il fatto che fosse percepito in quanto tale e quindi lavorare su questa dimensione per noi è stato particolarmente importante. Lo spazio del forum grazie a tutto questo lavoro è online, quindi diciamo in questo momento è disponibile, è disegnato esattamente sulla base delle aspettative espresse dai partecipanti ai laboratori, quindi diciamo, e utilizza moduli della piattaforma diversi e li articola diciamo piegandoli alle esigenze espresse nel corso dei laboratori di coprogettazione non entro nelle funzionalità di base ma insomma nelle funzionalità specifiche ma per noi la cosa fondamentale era garantire la possibilità di lavorare su documenti e questo è garantito, garantire la possibilità di interazione fra i diversi gruppi di lavoro perché molto spesso attiviamo discussioni diciamo trasversali rispetto alle peculiarità di ciascun gruppo, avere uno spazio o assembleare eh, ampio e avere, diciamo, la visibilità del lavoro del forum, questo era l'altro tema. Fondamentale. L'oggetto, cioè il position paper che il forum ha, su cui stanno lavorando per appunto la presentazione dell'Italia nel luglio del 2022 al foro politico di alto livello, la consultazione e quindi eh, lo spazio, la, la, la sperimentazione dello spazio tra i partecipanti del forum ha funzionato particolarmente bene. Non soltanto in termini di partecipazione, 74 partecipanti che hanno fatto accesso su 200 organizzazioni mi sembra diciamo una percentuale particolarmente interessante dal nostro punto di vista e soprattutto per la qualità dei commenti che sono stati che sono stati inseriti, cioè davvero ci dà la possibilità attraverso la reportistica dedicata di cui, come vedete, sotto tento sempre di riportare la fonte, ma la maggior parte dei materiali di questa presentazione derivano dal format e dal dipartimento per la funzione pubblica, quindi diciamo sono materiali assolutamente di lavoro e che ci hanno dato davvero una, la possibilità di strutturare e posizionare questo documento all'interno del forum nella sua interezza. Ehm, è una tappa di questo viaggio in cui siamo tutti impegnati per la quale davvero non smetterò di ringraziarvi. Grazie. Grazie a te anche perché la nostra testa come dire fresca di download praticamente, esatto. giù dalla mia proprio questa mattina, Quindi, esatto. grazie. Grazie di tutto. Uh, Giulia chiederei a te di far partire la tua presentazione. Mi scuso con Giulia e con Elisa se andate un po' lunghi su questa prima parte. Eh, Giulia lascio a te la parola subito. Grazie, grazie Gianfranco e buongiorno a tutti, grazie per, per l'invito di oggi. Uh, io sono Giulia Bertone, faccio parte di una piccola realtà cooperativa che si chiama PARES, ci, ci occupiamo di accompagnare eh, enti locali, organizzazioni e territori nella re realizzazione di processi di partecipazione e di coprogettazione. E, quindi noi eh, in questa attività utilizziamo la piattaforma DesiDim da, da un paio di anni, quindi non utilizziamo ovviamente eh, PartecipaPA perché, come diceva Gianfranco all'inizio, è uno spazio di partecipazione riservato alle amministrazioni centrali. Ma utilizziamo eh, il software DesiDim in installazioni locali che ci permettono quindi di attivare percorsi con gli enti locali e, e i, i territori. Um, La utilizziamo in una versione molto simile a quella uh, utilizzata da Partecipa.pia, uh, nel senso che le funzionalità uh, sono praticamente le stesse. Um, qual è il senso del mio intervento oggi? Io vi ruberò, uh, spero, al massimo 10 minuti per presentare alcune esperienze di uso locali, proprio per far capire eh, anche le potenzialità di sviluppo di questa piattaforma che potrebbe anche essere data in uso alle eh, amministrazioni locali, no? per supportare i processi di partecipazione. Eh, sulla base di questi, di questi casi d'uso locali, ehm, Proviamo a condividere alcune riflessioni sui punti di forza e sui punti di debolezza dell'utilizzo di, di, di questa piattaforma e poi mi piacerebbe lanciare alcune piste di lavoro, alcuni spunti di, di lavoro per, per, per la piattaforma, visto che poi conclude anche eh, Elisa della, della funzione pubblica. Ehm, dunque, noi stiamo utilizzando... La, la piattaforma in uh, tanti casi con uh, dei comuni di piccole dimensioni, quindi uh, i casi che vedete qua sono, fanno tutti riferimento a esperienze di partecipazione realizzate nel territorio dell'Emilia-Romagna, peraltro finanziate dal, uh, dal bando regionale sulla, sulla partecipazione e sono processi partecipativi di diverso tipo, no? prima abbiamo visto il caso delle consultazioni, abbiamo visto il caso dell'assemblea eh, dell che ci ha, ha illustrato Mara po poco fa, noi eh, lo stiamo utilizzando in ambito di percorsi differenti che fanno riferimento ad esempio alla rigenerazione di spazi pubblici, quindi stiamo raccogliendo alcune Proposte eh, in piccoli comuni Sarmato in provincia di, di Piacenza, Palanzano in provincia di Parma, eh, quindi un utilizzo della piattaforma per una raccolta di proposte di progettazione partecipata, di destinazione e di cosa fare di aree eh, che hanno, sono interessate da processi di rigenerazione urbana. La, la stiamo utilizzando in processi per l'elaborazione di patti di collaborazione per l'amministrazione condivisa eh, dei, dei, beni, ehm, de, dei beni comuni. E eh, la stiamo sperimentando con successo, de devo dire, in uh, casi di bilanci partecipativi, in particolare nel comune di Vignola, eh, provincia di Modena, 25.000 eh, abitanti, e anche in un'unione di comuni, no? eh, nell'ambito di un bilancio partecipativo riferito all'innovazione digitale del territorio, cioè un bilancio partecipativo che vuole eh, selezionare le proposte di attuazione dell'agenda digitale locale. Allora, in tutte queste questi contesti utilizziamo la piattaforma eh, in modo differente anche con diverse intensità e diversi approcci. Questo per ricollegarmi un po' a quello che è già stato sottolineato, che la piattaforma è molto versatile e permette quindi di configurare diversi tipi di percorsi di partecipazione, eh, ma anche all'interno dello stesso eh, tipo di percorso di partecipazione, anche all'interno dello stesso processo, può essere eh, utilizzata eh, con finalità differenti, nel senso che eh, quando si parla di partecipazione noi sappiamo eh, che ci sono attività differenti, partecipative con finalità partecipative eh, diverse, intensità diverse. Abbiamo in mente tutti la scala della partecipazione, dall'informazione alla coprogettazione e in tutti questi livelli di partecipazione la piattaforma può avere un senso importante. Eh, quindi molto ve velocemente abbiamo visto quanto è versatile eh, per ehm, fare quell'attività di informazione, di trasparenza che è il livello base no? di qualsiasi attività di coinvolgimento e di partecipazione eh, civica. Quindi noi utilizziamo con, eh, con discreta soddisfazione alcuni componenti che sono quello degli incontri che ci permettono, eh, eh, vado qua, che ci permettono di eh, restituire online quello che eh, magari è magari avvenuto in un incontro fisico perché eh, è sempre ovviamente poi dopo la pandemia questo è stato molto più eh, diffuso no? l'approccio ibrido alla partecipazione per cui abbiamo Attività che eh, vengono svolte offline, attività che vengono svolte online e eh, lo strumento che ci permette, che ci mette a disposizione la piattaforma Decidim ci, ci permette di riportare online quello che è avvenuto offline, quindi è, è molto forte. Eh, decidim nel mettere a disposizione questi strumenti che ci permettono attraverso anche immagini, pagine eh, statistiche eh, pubblicazione di report no? di ehm, informare gli, i partecipanti a un, un evento partecipativo quindi a un'assemblea a un workshop eh, quali sono stati gli esiti eh, di quell'intervento di, di quell'attività quell scusate qua mi sono persa ritorno Ritorno di qua. Eh, sempre nell'ambito dell'informazione e della trasparenza ehm, stiamo eh, sperimentando una, un componente interessante che è quello dell'accountability, no? che ci permette di eh, attivare degli spazi online per monitorare l'implementazione di eh, piani, e programmi e ad esempio lo stiamo facendo eh, nell'ambito del monitoraggio eh, dei progetti vincitori di un bilancio partecipativo. Quindi un altro strumento eh, interessante che potrebbe essere adottato, questo anche a livello, livello dell'amministrazione centrale, è lo strumento dell'accountability che eh, in modo anche abbastanza flessibile permette di configurare spazi online eh, per eh, seguire eh, l'esito, eh, no? quindi la fase di eh, implementazione eh, di una decisione. In questo caso si tratta della realizzazione di, di progetti vincitori del bilancio partecipativi. quindi per ogni Progetto qua ad esempio è stata costituita una pagina con questo strumento che permette di eh, comunicare uno stato di avanzamento, anche qua inserire immagini, eh, video per raccontare anche l'evoluzione del progetto attraverso delle piccole, eh, dei piccoli aggiornamenti che eh, gli amministratori hanno ad, a, la possibilità di pubblicare. Ehm, quindi, Diciamo che un primo livello molto accessibile anche è quello dell'informazione e della trasparenza. Noi ovviamente utilizziamo eh, la piattaforma, l'abbiamo utilizzata in modo massivo proprio per la raccolta di proposte all'interno di eh, tanti percorsi di coprogettazione e anche eh, tipica raccolta di proposte dei bilanci partecipativi. Eh, quindi la utilizziamo sia come, ehm, come strumento, come spazio per eh, una condivisione pubblica di proposte online e eh, questo ad esempio un esempio di raccolta di proposte proprio sul digitale, eh, ma utilizziamo anche il componente proposta per eh, riportare online, vedete, eh, il lavoro di raccolta proposte che facciamo, che, che può essere fatto fisicamente nei workshop. Noi spesso lavoriamo con i post-it, in questo caso abbiamo riportato online attraverso il componente proposal che ci permette anche di eh, indicare la provenienza eh, del workshop in cui sono state raccolte queste proposte eh, i contributi espressi dai, dai cittadini un'altra funzionalità interessante che mi pare eh, che potrebbe essere utile anche eh, nei casi in tanti casi che abbiamo ascoltato prima è quella della eh, scusate qua è quella della restituzione pubblica di una valutazione di fattibilità sulle proposte. Nel senso che il modulo proposal è veramente molto complesso e eh, molto molto configurabile, e ha al suo interno tante funzionalità interessanti che davvero fanno la differenza da progetto a progetto, da processo a processo. Ad esempio, questa funzionalità di risposta pubblica eh, su una proposta è un, una funzionalità molto, molto avanzata, a mio avviso. Molto, interessante per dare una restituzione no eh, all'interno di un percorso qua siamo in un bilancio partecipativo ad esempio di verifica di fattibilità di alcune proposte eh, c'è cioè questa funzionalità che permette ai eh, valutatori a, chi, eh, a quelli che sono gli owner del processo di partecipazione di eh, dare una risposta pubblica sia nel caso che sia accettata vedete qua abbiamo eh, la, eh, lo screenshot del back end che poi si trasforma in un front end verde eh, sia nel caso questa proposta non venga eh, accettata perché è giudicata all'interno di un percorso di un patto di partecipazione ben definito e condiviso eh, venga mh, considerata non realizzabile siamo qua nell'ambito di un processo di bilancio partecipativo e questa funzionalità per noi è molto preziosa proprio per i bilanci partecipativi um, ovviamente anche la parte più di selezione e voto delle proposte um, secondo noi è molto interessante in decidim de e può essere eh, configurata in diversi modi cioè è possibile eh, attivare non solo processi quindi consultivi ma anche di eh, selezione eh, e, e di voto no? ad esempio questo è lo strumento che eh, è stato implementato per gestire la fase di voto nei processi di bilanci partecipativi eh, in cui eh, viene offerta a, a, ai partecipanti un carnet eh, di, di proposte, ognuna con un suo costo e eh, possono selezionare eh, le diverse proposte fino con costi diversi fino a raggiungere una, un budget totale a disposizione. Ma la selezione di proposte può essere fatta anche con il voto, quindi eh, cioè è proprio necessario capire processo per processo no, qual è lo strumento migliore eh, che eh, la piattaforma mette a disposizione e la scelta di uno strumento piuttosto che, che, che un altro può davvero fare la la differenza. Per questo serve eh, quello che eh, all'inizio è stato accennato come un approfondimento proprio sulle competenze di design e di scelta di disegno proprio eh, dello spazio che eh, prevede anche una scelta accurata degli strumenti, delle funzionalità che si intendono attivare. Uh, poi stiamo sperimentando la, la piattaforma per la realizzazione di petizioni online e eh, in particolare il Comune di Vignola eh, avvierà una sperimentazione a breve con Desidim eh, per un istituto della partecipazione tradizionale che tutti i comuni hanno all'interno del, no? del proprio regolamento sulla partecipazione e che ha grandi possibilità di sviluppo online. Eh, Milano su questo eh, sta già sperimentando lo stesso software da circa un anno. Ecco, sulla base di queste esperienze ho provato a mettere in fila alcune criticità della piattaforma e alcuni punti di forza che mi pareva utile condividere con voi. Parto ovviamente dalle criticità così poi finiamo con, con i punti di forza. Decidime è stato detto prima è un progetto sperimentale, è un progetto che è avviato da, da, da qualche anno ma ovviamente non ha alle spalle la forza e diciamo così anche le risorse no, che hanno le piattaforme a cui siamo abituati come esperienza d'uso, no? penso a Google e, e quindi dal punto di vista dell'experience, della user experience è sicuramente migliorabile, ci siamo trovati tutti forse a imprecare no? perché quel bottone non era come lo volevamo noi, la posizione di quel tasso poteva essere migliorata, quindi sicuramente da questo punto di vista ci sono delle criticità che non sono, non sono in, in, ignorabili e che a volte danno anche, possono anche impattare. Per far affrontare questo è ovviamente utile conoscere quali sono le alternative d'uso per cercare di ovviare e arginare gli ostacoli che si presentano. Poi sicuramente forse presenta come piattaforma una personalizzazione grafica limitata, nel senso che a meno che non investire in grandi, eh, grandi risorse che però eh, gli enti locali non hanno ovviamente a disposizione eh, i, i siti fatti con eh, questo software sono più o meno so, sono molto simili e, e poi lo diceva prima nel, nel suo intervento Gianfranco eh, è fatta con un software che è Rubino Race che non è molto conosciuto, non è tanto diffuso e, e, e forse c'è anche una scarsa do documentazione per cui è vero sì, è open source, però per entrare e per modificarla come la vorremmo non è eh, co così semplice, però presa e installata e qua passo ai... Ai, ai punti forti, presa, installata eh, senza troppe modifiche, eh, dà delle soluzioni, a mio avviso, eh, più che accettabili. Nel senso che con risorse limitate è possibile avere uno spazio partecipativo digitale online eh, di qualità eh, che permette di fare tante cose, perché si sì, diceva prima permette una discreta configurabilità dei processi, è una piattaforma modulare e quello che forse più ci interessa qua eh, è quello eh, è il fatto che ha un, un progetto una visione della partecipazione eh, avanzata dal punto di vista del valore che dà alla trasparenza, alla privacy e, e quindi mi piace sempre far vedere questo spot che, che, che hanno eh, messo a di, disposizione We Take Democracy no? quindi è un software che ci vede lungo da certi punti di vista e poi ha questa community di sviluppatori alle spalle che è molto attiva su GitHub quindi, eh, e, e che continuamente rilascia aggiornamenti che migliorano la piattaforma. Ora quindi eh, vengo agli spunti di, di lavoro e alcune domande che vorrei lasciare poi a, a chi mi segue nell'intervento e anche a tutti gli altri relatori al pubblico. No? Eh, DesiDim ha la possibilità di essere installata in modalità multi-tenant, cioè eh, di eh, permettere da un'installazione unica eh, di essere utilizzata da più organizzazioni. E, eh, allora mi chiedo eh, se ci può essere un modo e eh, quale può essere l'architettura di questo multi-tenant, perché molti enti locali, eh, cioè noi stiamo fornendo questa pi piattaforma ne nei processi che stiamo supportando come cooperativa, ma sarebbe molto molto utile che ci fosse un sistema per cui eh, i singoli enti pubblici, locali, comuni, le, le unioni potessero eh, utilizzare spazi a loro dedicati da configurare in base alle loro esigenze di partecipazione. E, il l'architettura che questa soluzione potrebbe avere non è banale perché è un, un processo complesso che dovrebbe essere forse coprogettato proprio insieme ai vari soggetti, in funzione pubblica, regioni, eh, enti, locali, eccetera. E secondo spunto, la, lancio lì un'altra domanda, è, è come ottimizzare e condividere gli sviluppi che, che eh, vengono rilasciati e che, eh, migliorano la piattaforma, non siamo ormai alla 026 come come come rilascio abbiamo detto che c'è una community molto forte alle spalle e, e però ci sono anche molti fork cioè già in Italia no, ci sono eh, c'è cioè partecipapia ci sono l'esperienza poi anche di Milano c'è la regione Emilia Romagna ci siamo ci sono tante altre il, il PD che la utilizza per le, le agora ecco a me sembra interessante poter mettere a fattor comune gli sforzi che si stanno facendo dal punto di vista dello sviluppo, in modo sia da attingere eh, a quelli eh, che vengono fatti su, dalla community internazionale, ma anche da quelli che localmente in Italia, visto che sono comunque è un contesto comune, possono essere messi in condivisione. E questa è una sfida che è interessante eh, porre sul piatto. E, e, e l'ultimo ritorno al punto no, di come creare culture e competenze per la partecipazione ibrida. Eh, cioè molti dicono, c'è lo strumento, lo metto online e il processo si fa. Prima con Gianfranco diceva, ma poi ci sono quelli che si lamentano perché magari eh, le slide di PowerPoint sono brutte e danno una colpa a, power, a, a PowerPoint, ma c'è bisogno di saper fare le slide, cioè c'è bisogno di saper progettare e disegnare quegli spazi della partecipazione ibrida, quindi capire perché una consultazione la faccio con un questionario oppure con una raccolta di proposte pubblica, capire come gestire l'identificazione dei, dei, dei partecipanti, no? in alcuni casi non serve che io li identifichi, in altri casi mi serve scremare partecipanti a un bilancio partecipativo per dire devono votare solo i residenti, allora devo capire come muovermi, e devo soprattutto avere la consapevolezza degli impatti che strumenti diversi e, e, e i vincoli che la tecnologia pone ai processi partecipazione, ma in generale ai processi democratici portati in ambienti digitali. E con queste belle domande io mi, mi fermo e vi ringrazio per, per, per avermi seguito. Fica, grazie a te, avrei un sacco di cose da dirti, però siamo ritardissimi. <ride> Mi limito a solidarizzare con te sulle impregazioni di, di chi configura questo software di volta in volta, impregazione spagnolo tendenzialmente. E passo, rigiro tutte le tue domande a Elisa per la conclusione del webinar, rilanciando su quelle che sono le prospettive. Però davvero poi rilancio anche su quello che veniva via chat, sì assolutamente proviamo a riorganizzare qualcosa di simile, ci prendiamo un po' più di tempo e torniamo a parlarne assolutamente sì. A te Elisa. Grazie mille Gianfranco, grazie a tutti i relatori. Eh, ho condiviso le slide, dovreste vederle. Eh, io colgo al balzo la prospettiva eh, di Giulia perché forse come Dipartimento della Funzione Pubblica eh, che rappresento in questo webinar potrò dare qualche risposta ai quesiti che lei ci sottoponeva. E, e, e do il benvenuto a tutti. Eh, su questo, in quest'ora che secondo me è stata molto eh, interessante ricca di, di spunti ricca di testimonianze eh, su uno strumento che a volte è, è poco conosciuto questo lo dobbiamo registrare eh, quale partecipa ehm, come spiegato da Gianfranco, la storia di Partecipa eh, non è proprio nuovissima, perché a fine del 2019, eh, grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Funzione Pubblica e il Dipartimento di Riforme Istituzionali, è stata portata avanti eh, lo sviluppo il, di questa piattaforma che ha preso il via a, a dicembre 2019. Ma a, a sottolineare nuovamente il forte dualismo che c'è tra tecnologia, quindi piattaforma e metodologia, e nello stesso periodo sono state portate avanti anche le linee guida sulla consultazione pubblica in Italia, che eh, anche queste proprio, purtroppo, purtroppo poco conosciute, però possono aiutare ehm, chi, chi, gli attori delle, dei processi partecipativi a realizzare consultazioni pubbliche di qualità. Ehm, Cosa tenterò di fare io in questi pochissimi minuti? Ringrazio veramente chi è riuscito a resistere anche oltre l'orario di fine del webinar. In questi pochissimi minuti cercherò di dare uno sguardo eh, alle esperienze, mettendole un po' a fattor comune, esperienze che, che abbiamo portato avanti in, quest in questi anni, esperienze che sono tuttora in corso. <coughs> E esperienze che potrei, potrete anche voi vedere in un webinar dedicato appunto all'interno dell'Open dell Government Week, questo venerdì, dove si parlerà dei, per, dei percorsi pilota che hanno coinvolto tante amministrazioni eh, anche su questo tema, sul tema della partecipazione pubblica. È giusto ricordare che partecipa eh, e si evolve e, si accom e accompagna un po' eh, delle politiche pubbliche eh, di, di settore rispetto al tema della partecipazione pubblica e come punti di forza sicuramente io su questo slide non mi dilungherò perché molti di questi sono già stati ripresi ehm, da, da Giulia e questo è un altro diciamo, eh, punto interessante che eh, un'istituzione pubblica, quale dipartimento della funzione pubblica e eh, i professionisti della consultazione abbiano un po' gli stessi punti di vista eh, in merito ai punti di forza e ai punti di debolezza eh, rispetto all'utilizzo di Partecipa e di Decidim che è il software, eh, su cui si basa, eh, software open source su cui si basa Partecipa. Beh, come punti di forza non possiamo non citare la eh, vita comunità di attori eh, che, eh, che ruota attorno all'utilizzo eh, e allo sviluppo e all'evoluzione di Partecipa e, e il fatto che il software sia comunque in riuso, eh, ricordiamo che Partecipa è il riuso gratuito eh, per tutte le amministrazioni ed è nel catalogo del Developers Italia, il, il sito è stato messo in chat. Eh, il link al sito è messo in chat e la eh, grande diciamo, ehm, il grande punto di forza da nostro punto di vista è il fatto che stiamo raccogliendo tante esperienze diverse di amministrazioni che si approcciano a questa piattaforma per realizzare anche esigenze diverse e questo può essere ed è il ruolo della funzione pubblica eh, sicuramente è quello di metterle a fattor comune per poi generare il, un valore collettivo rimettendo queste, eh, queste esperienze in ricircolo magari attraverso eh, l'utilizzo di kit o di manuali o di testimonianze che possono essere d'aiuto alle amministrazioni che vogliono intraprendere lo stesso percorso, il eh, percorso di governo aperto. Tre punti di debolezza, sicuramente una bassa consapevolezza in, diciamo, di, di queste potenzialità, ma Giulia eh, grazie a questo webinar ce ne ha elencate parecchie, e ehm, sicuramente anche un Ehm, registriamo che bisogna lavorare tanto sulla cultura della partecipazione, sulla, eh, sul potenziare le, le, le competenze dei, degli addetti ai lavori sul tema della, della comunicazione e della, della consultazione pubblica, anche se eh, durante queste eh, esperienze che abbiamo svolto eh, sulle, sulle piattaforma partecipa abbiamo notato eh, che ci sono degli attori istituzionali che hanno grande esperienza e grande competenza eh, nell'utilizzo dei processi partecipativi, quindi nella metodologia. Anche anche se eh, diciamo poi mh, effettivamente non le hanno su partecipa. Però abbiamo visto che avere entrambe le cose, quindi la metodologia e la tecnologia, aiuta a ottenere una politica di consultazione pubblica veramente effettiva e efficace. E come opportunità ehm, abbiamo messo in risalto il fatto che ci siano eh, delle istituzioni pubbliche che hanno delle vere e proprie eh, delle regolamentazioni, quindi delle norme, in basti pensare alla regione Emilia-Romagna, ma anche alla regione Puglia. Uh, che eh, hanno, del, hanno saputo regolamentarsi anche sui temi della consultazione, sulla partecipazione pubblica e ehm, eh, come minacce non potevamo non evidenziare il fatto che a volte gli uffici sono veramente ehm, diciamo, in difficoltà a, a seguire queste politiche perché sono veramente poche risorse anche se di elevata competenza passo subito alla slide che riguarda le prospettive, che sono prospettive del tutto eh, aperte perché è un lavoro di evoluzione che comunque è in corso, è in corso grazie a un progetto che è promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica che si chiama Open Gov, metodo e strumenti dell'amministrazione aperta e portato avanti dal Formez e quale abbiamo cercato di immaginare quali potessero essere le eh, potenzialità della piattaforma anche nell'ottica di un'evoluzione eh, concreta di questo strumento a supporto delle politiche pubbliche è la prima politica che ci è venuta in mente è sicuramente quella del governo aperto, eh, di fatti eh, da quest'anno eh, per chi lo ripeto eh, per chi non avesse seguito i lavori è attivo eh, ed è eh, in fase di attuazione il quinto piano nazionale d'azione per il governo aperto che prevede tra le sue aree di azione l'area della partecipazione è l'istituzione di un forum multistakeholder che possa guidare e traghettare il nostro paese verso una politica di più ampio respiro di un piano che è comunque un piano biennale e traghettarla verso una vera e propria strategia di governo aperto no? che faccia in modo che il tema della partecipazione sia veramente radicato all'interno dell'azione dell pubblica e quindi partecipa, si candida a tutti gli effetti ad essere uno dei punti di riferimento eh, anche in questa politica e, e, que e questa è una prima grande evoluzione. Sicuramente, riprendo qui il discorso e, e, e la, la, la slide interlocutoria che aveva posto Giulia, eh, sicuramente stiamo riflettendo sulla realizzazione di linee guida 2.0 quindi che possono accogliere mh, e attualizzare le metodologie eh, relative alla consultazione pubblica e anche nuovi strumenti, perché no, mettere a fattor comune gli strumenti che sono attuati ehm, e magari con successo da piccole realtà può, eh, ehm, possono essere messi in, comu in comune eh, anche per altre realtà o addirittura diventare patrimonio diciamo, di una strategia nazionale che li possa mettere a disposizione di tutti. Uh, quindi uh, dal punto di vista dell'evoluzione e quindi del supporto alle comunità di pratica, lo stesso progetto che citavo prima, Open Govern, Metodo e strumenti per Missione Aperta, prevede proprio uh, una delle aree di attività uh, dedicata al supporto delle comunità di pratica, quindi cercare di comprendere quale, uh, quale sia il modo per supportare al meglio questi attori che devono in qualche modo uh, lavorare sulla piattaforma e hanno volontà diciamo, di contribuirne all'evoluzione ed infine sempre diciamo seguendo i principi ispiratori del governo aperto perché no mettere in open data i dati del patrimonio informativo che anche diciamo poc'anzi Gianfranco in qualche modo ci faceva intravedere per poter realizzare diciamo anche questo, questo tipo di patrimonio informativo come valore collettivo comune. Veramente l'ultima L'ultima slide perché volevo riprendere il, il, il discorso che ci aveva fatto Poc'anzi, eh, Maracosso, perché è uno dei progetti che eh, ha dato veramente un gran valore aggiunto alla piattaforma e, e ci ha permesso eh, una vera evoluzione sia tecnologica ma anche metodologica, è appunto il, pro, il progetto che eh, stava illustrando poco fa la dottoressa Maracosso. Eh, perché, come vedete, in questa slide eh, si legge poco, mi scuso perché, eh, ma, ma l'importante è capirne un po' il significato e. E, e dentro nella lettura si vede come dalle uh, esigenze che vedete a sinistra di singole stanze, di partecipanti a questo forum si è potuto in qualche modo uh, trasformare modellare lo spazio di partecipa attraverso il passaggio a differenti elementi di consultazione. Vedete le, le proposte risultati dei collaborativi che rispondevano a singole esigenze espresse dal forum. Quindi vedete come questo um, modo di um, eh, disegnare, codisegnare eh, ehm, questo spazio abbia preso forma grazie alle singole stanze del, del, del gruppo eh, che poi aveva necessità di utilizzarlo questo spazio eh, ed è così che è nato questo spazio assembleare eh, che in qualche modo ehm, ha il l'ambizione di eh, aiutare eh, diciamo, l'aspetto la, la, la, organizzativo come un ambiente, di, un ambiente digitale eh, per poter aiutare nella costruzione di questa, di questa eh, politica pubblica e eh, qui diciamo, lo rilancio anche nell'ottica di riutilizzo di questa logica è importante sottolineare come questo stesso progetto può essere messo in riuso anche per la costruzione di un altro forum che è un altro dei forum previsti dalla strategia del governo aperto che è il forum multi stakeholder eh, previsto tra eh, come uno degli impegni del quinto piano nazionale d'azione ehm, forse eh, diciamo, è, è, è ancora presto per dirlo, però probabilmente partecipa, grazie anche a questa esperienza di progetto pilota eh, del, del NIPE, eh, potrà eh, mettere a fattor comune questa esperienza per poter realizzare anche questo tipo di forum. Eh, siamo comunque a disposizione di chiunque voglia contribuire, indicando qual è, diciamo, a suo parere, mh, una possibile evoluzione eh, per eh, rendere, partecipa, eh, rendere partecipa ancora più... Uh, utile e efficace su, per supportare queste politiche pubbliche così differenti, ma così eh, accomunate da eh, questa politica che è la politica di partecipazione pubblica. Detto ciò sono stata rapidissima e passo la parola a Gianfranco. Lisa, grazie mille, grazie, grazie Lisa, grazie Maria, grazie Giulia, grazie davvero grazie di cuore, grazie a tutti voi che avete deciso di trascorrere con noi questo pomeriggio e fra l'altro lo Stato abbiamo forato di quasi mezz'ora di restare qui con noi, quindi davvero ci fa particolarmente piacere. La nostra idea era quella di provare... Mi auguro che ci siamo riusciti a, a restituire quest'idea di eh, tecnologia e metodologia che devono funzionare insieme, se no, le cose non partono, non si attivano, non si agganciano. Mi auguro che ci siamo riusciti. Ringrazio davvero tutti i partecipanti che. Uh, con il loro contributo anche via chat hanno un po' rilanciato, ci stimano, ci, ci aiutano, ci ripromettiamo di tornare, grazie Sabrina, ci ripromettiamo di tornare a chiacchierare di questi temi, di farlo più avanti, magari con un po' più di calma, prendersi un po' più di tempo. Per il momento uh, ancora una volta grazie a tutti voi. Tut quello che è stato più o meno sviluppato in questo webinar, lo trovate come da tradizione sulla piattaforma 20 pia di qui a qualche ora, eh, ancora grazie di cuore per qualunque cosa siamo qui, trovate tutti i nostri riflettimenti in giro, certamente su so partecipa qualunque mail di contatto ancora una volta grazie a tutti, a presto ciao